Recca recca recca raga siamo in live Dai dai raga Guarda, guarda quelli però Tutti là sopra oh. Anche quelli da là sopra raga sopra No noi prima Stiamo esattamente sotto raga Stiamo aspettando L'evento season 8 Capitolo 2 Attenzione 10 secondi 10 secondi ragazzi 10 secondi Manca pochissimo Oh oh oh cazzo oh, Che cazzo è? Riga! Oh, <ride> <caldo>. Salvini <ride> Ora arrivo, eh, Salvini Raga mi si è bloccato tutto, oddio mi si... pensavo, mi Raga, che blocca pensavo mi si era crashato ogni cosa Pensavo mi si era crashato ogni bentidio Oddio Oh chat oh, ci avuto stanno... chat Ci rubano il Napoli Aiuto ah. Non voglio essere rubato Napoli Napoli Vabbè rubatemi rubatemi tranquillamente io me la, me, me, me la prendo comoda Arribati. Aiuto Oh oh oh, oh. L'isola L'isola si, si sta alzando aiuto ah! Raga ma, oh, tipo, ma tipo io che ho fatto dei salti mortali Ma Aiuto oh Che è? Raga mi dice che bisogna, bisogna giocare eh Cos'è? Cos'è? Oh oh, oh, oh, oh, oh. Libri sì, è esploso, mi adoro. Libri è esploso. Zitto! Voglio sentire? Sì, sono in una sala dei rapimenti con le bombe. Una volta passata questa pattuglia ti porterà fuori di lì. E Salvini, attento. Ci stanno liberando. Liberatemi da questo posto, maledetto. No, non Via via raga, non abbiamo molto tempo. Via via via. Scampia. Via. <ride> Scappate, ci sono i rapitori. Raga, ma perché corro più veloce degli altri e mi blocco davanti? Ma che c'è? Ah raga, io sono indietro. No, aspettatemi. Bisogna fare un jump. Quando arrivi alla porta di sicurezza, aspetta. Che figata. Aspettiamo raga, aspettiamo. Sì, Aprirò la porta appena è sicuro. Io non niente. Ah, eh, eh, Eccovi, eccovi, raga. Eccoci, oh, eccoci. Io non vi vedo, raga, ma ci sono due porte diverse. Io non vi vedo. Allora, oh, <ride> adesso vi cerco. Sì, ti prego. raga stiamo a scuola. Ma raga. Punto di riferimento. Allora, sono primo. Okay, tanto voi mi conoscete. Se non c'è il possibile, gliel'ieni. Se Raga, bisogna attraversare velocemente. Via, via, via, via. Ma to, ma to quanto è grosso, raga. È gigante enorme. No, no. Scappate, scappate! No, un po' aiuto, ci sparano! Sono l'ultimo, raga, aspettate Scappate, raga! Aiuto! C'ho la strizza il culo, via! Aiuto! Raga, ci stanno a sparare, raga! È venuto sono più passati al Poi c'è il beatbot là, se la cilla proprio. Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ta, ta. Levatevi, sì, ah, questo? Levatevi, sì, plebei, sì, sì, le sì, sì, schifosi Non lo so, avete la schif... Avete la sc ah, non sono io sì. Eh sì, lo sì. so sì. Ah, ma lì tu non sei crashato, porta un armi Ah, ma è qui, raga, ma... Tutti trasporto vi porterà oltre le pattuglie Va, vai, oltre oh. le pattuglie, raga oh. Andiamo, andiamo oh. Andiamo, andiamo oh. Ecco sì. il tubo Oddio, tutti a volare, voglio volare anch'io, sì Che è Mario Kart? Well, let's go, let's go, let's go. Eh, ma se non è per materia organica voi ci smorgoliamo, fammi capire. <ride> ok, se un po' Oh. Ok. Uciamo al tubo Ok raga, mi sa so che ci siete anche voi qua, siamo tantissimi. Mi stai nando, ciao, siete dietro Ciao. te! Uh cagato. Oh! Ciao! Ammo, ciao! Aiuto! E eravamo in due posti diversi! Mm, what you say, mm, that you lonely. Parte, a sinistra, raga, a sinistra andiamo. Siamo tutti qua, siamo tutti qua. I tizi, i tizi così belli, aiuto. liberati. No, raga, poverelli. Raga, la monnezza, la monnezza, raga. La monnezza di, di Fortnite, guardate. Ma vedi la stanno lanciando nel mezzo. Devo solamente scorreggiare tubi no. Ma... Entrate nei tubi, no. Entrate nel tubi. Raga sono andata a quella a sinistra Aiuto I tubi di scarico raga i tubi di scarico Correte Io sono andato in Occhio, occhio alle sedie Che cazzo so queste qua Le sedie Vai vai vai andiamo andiamo Ah bene, bombe in posizione No Bombe. Ah raga tutte no. le bombe sotto l'ho vista adesso. Ah, yeah. Ma tu sei già uscito, porca parole. Che cazzo è? Un pesce. Io sono.. sono sì, bellissima. Aiuto, siamo qui. Siamo ciao, qui. Già allora, sernando. Qui. ciao Sernando. Oh, ciao. Mi, mi chiamo è... Luis. Ah, mostrei di te. Ecco, accanto, girati. Eccoli. Ecco, siamo uguali noi. Eccoci, eccoci tutti quanti. Ah. Mi terrò protta dal mio lato. Voi tenete gli zaini vicini alle bombe. Vai vai vai aiuto. Ok, iniziato okay. la sequenza di armamento Vai, raga okay. Ci stiamo armando siamo, siamo, siamo dei kamikaze sì, Oltre a Napoli Oddio, polizia. oddio Oh, raga, occhio il cubo, Aiuto. <ride> il, cubo, il cubo Kevin Il cubo Kevin Il cubo Kevin Il cubo Kevin Il cubo Kevin chat! Certo. In, in tutta la sua bellezza il cubativo di cuota Esatto, ha quasi distrutto l'isola esatto, l'ultima volta Che lore ragazzi Porto niente l'horro Ercubazzo Kevin, Ercubazzo che è vinno Madonna Imponente Mica quanto, quanto è grande ma che posto, va che sei gigante. <ride> ma sei zeroma. E il cubo pazzo sgravato! Che che fa Porco cane! Raga, ma ha ucciso uno, no! una <ride> persona. <ride> Guarda, stanno uccidendo le persone! Ci sta ammazzando! Ah! Scappate! SCappate! No! Sono tutti morti! Sono tutti morti, rag raga, state tutti morendo, no! Aiuto! Eccoti! Eccoci! Eccoci! eccoci. Siamo, siamo vivi noi! Siamo vivi noi! Livir è morto! Ah no, eccolo Livir! Ragazzi siamo rimasti noi! Ragazzi siamo unici. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere tutti. Dobbiamo mo raga aiuto no! Peccato! Ma no ragazzi, stai stai che è bellissimo! Ragazzi Minchia Minchia raga Oh però bisogna aspettare due minuti Oh raga venite qua Bisogna riavviare Riavviamo il cubo raga Dovete riavviarlo Rebuttatelo Eh deve andare in un posto staccato Vai Cazzo è è blu, Lo Slurk, ci stiamo curando, abbiamo, abbiamo curato il tumore al Kevin. Al oh, Kevin? Adesso è amico nostro. Amico nostro Amico grande. No. <laughs> You're my friend now. Finisce l'or Fortnite. Ragazzi, ma secondo me. secondo me bisognava farlo prima perché abbiamo solamente un minuto adesso. Non so per fare cosa, no, per no, l'esplosione no. delle bombe secondo me Vabbè tanto è tutto scriptato qui Nel vivir uscire eh, Verso eh, il eh, buco eh. di let's go Let's go. mica quanto è alto Mica quanto è nero <ride> no, <ride> dico, <ride> per favore. Raga, porco, porco cane Porco, porco dio Io No, nebo. no, non si può Raga ma è tutto negro Oh, oh, aiuto aiuto! Oio, oio, oio. Un enorme, che bestia! Un nano, un nano che bestia, raga, ma che aiuto, cavolo! Ragazzo. Aiuto, ragazzi, c'è paura, ragazzi! Oh! 20 secondi, il no! Cubo il cubo nemico! Cultivo. Il cubo attivo! Il cubo attivo. <ride> no! Raga questa live sarà demonalizzata a bot Quanti cubi! Aiuto! Aiuto, aiuto raga! Aiuto! Esplodiamo, ragazzi! Stiamo esplodendo! Quanti cazzo di cubi Kevin ci sono? Esplodiamo, Le nostre bombe, raga, era scaduto il tempo! Vai, vai, vai, vai, Ci volevamo mettere i cubi nella. nella mappa! Che vieni di merda. Aiuto raga, m'ha ha preso! Stiamo volando! Non ho più le gambe! Non ho più niente! Oh, raga, aiuto! È tutto nebro, anche qua. Oh, cazzo. Oh, i cubi! No, raga! Stanno distruggendo la mappa! I pezzi di, di, di quel coso, raga, aiuto! Tutti no, i cubi... No, no, no, oh, raga! Il nostro cubo, oh aia! Yeah. Il cubo, vai, il cubo buono. Il cubo buono va al centro. Sentire a me il cubo buono va al centro. .monaverlo. Ragazzi! Che bella sta immagine! Se ci si può forstare nella mappa vediamo andare No mi prende il piano, Mi prende il piano! Oh. E il treno ci ha bozzato Niente ora divento nero No lì è finito, bisogna aspettare domani mattina Porco schifo Tu no dai, che Porca troia raga sono io E ci sono Inizia tra 12 ore Bene Porca merda che evento lunghissimo. Raga, GG per le Ragazzi. big games. Ragà. GG cazzo, GG.